No, oggi devo fare solamente un video Che oh. Paradoxa, non sto pubblicando un sacco da tempo Perché? Perché ogni volta mi viene in mente di fare qualcosa, un progettino E non riesco mai a avere la telecamera Quindi oggi registro tutto lo smartphone E vi voglio far vedere tutte le cose che io trasformo in giro per il paese Tipo questo Vedete che bello? Ma se vi state chiedendo che fine hanno fatto le piante che stavano su quei vasi, ora lo scoprirete. Prima era così. Avete visto che cambiamento? Le vedere sono stanchissimo, sono stato fracico e questo è il risultato finale. Devo finire giusto di spazzare, ma per il momento penso che oggi è tutto. La cosa carinissima è la mini aiuola fatta in questa maniera, così ecco o sistema veramente. Tutto, tutto quanto Questo video è veramente estemporaneo Cioè ho dimostrato come veramente passo il mercoledì Dalla mattina alla sera Bene, siamo arrivati a un minuto e otto di registrazione Quando in realtà la giornata è stata molto più intensa e lunga Tant'è vero che sì, ho registrato il prima e il dopo delle mie azioni Ma non il durante Cioè per esempio combattere contro quell'agave americana Mortacci sua che pesava una 50 e l'altra 60 kg è stata una fatica immensa e non ho registrato neanche tutte le chiacchiere che mi sono fatto con le persone che passavano e mi dicevano bravo dovremmo essere tutti come te ma alla fine mi trovo sempre lo scemo del villaggio da solo nel fare questo e non ti dico nel faticare ma neanche nel registrare tant'è vero che ecco il problema che volevo Parlarvi oggi in questo video Che praticamente non avendo nessuno che mi registra E dovendo eventualmente organizzarmi con un cavalletto ogni volta fare l'inquadratore Praticamente quello che io in una giornata ho fatto tantissimo Con la registrazione si allunga ancora di più E soprattutto poi diventa tutto un lavoro da fare in post produzione Perciò oggi questo video veramente estemporaneo così tanto è un... Ok iniziamo a riprenderci la mano, l'abitudine, la voglia, spacchettando un grande problema che è quello di creare un contenuto su YouTube in un piccoli problemi, cioè quindi piccoli video che pian piano mi dedicherò a montare quando avrò tempo, anche se mh, non lo so, troppe cose. Ma soprattutto varrà la pena Secondo voi proseguire Anzi riprendere il progetto anche YouTube Nonostante ciò ho in mano tantissimi progetti Tipo anche questo Gli spettacoli Mamma mia che cazzo sta camera Ciao